Non so voi, ma io mi sento veramente il cuore ripieno della pace del Signore e la mente proprio libera, svuotata da ogni pensiero, eh, appunto, per ricevere la parola di Dio. Allora, oggi vi voglio portare eh, un argomento che purtroppo, e dico purtroppo, ha segnato il nostro passato. Ma non si ferma solo al nostro passato. Purtroppo vuole condizionare il nostro presente e vuole determinare il nostro futuro. Vi parlo della ferita. Tu sei stato ferito? Sì. Hai ferito? Sì. Vai dal medico. <ride> allora, come possiamo prenderci, eh, come possiamo fasciare una ferita? Allora, sicuramente la cosa saggia da fare è non improvvisare. Non improvvisare, ma veramente chiedere consiglio, appunto, al, al medico perché anche una piccola ferita, se non è curata bene, ci, ci vuole del tempo. Perché? Perché si può eh, creare un'infezione. Qua ci sono medici in mezzo a noi. <ride> Proverò a spiegare, eh, in un modo semplice, per dove arriva la mia eh, conoscenza, che, eh, in effetti, se non c'è una giusta cura, si ricorre anche ad un'infezione. Quindi la cosa giusta da fare è intanto pulirla, disinfettarla, tenere quella parte idratata e coprirla per evitare che comunque dipende di che cosa si tratta ci va polvere e così via e magari ripulirla e così via. Quindi c'è un processo che bisogna fare e poi al momento opportuno si può togliere tutto, ben cerotti, quello che è. Che è. Giusto, quindi c'è un processo eh, importante da, da fare e da non trascurare. Ora vi voglio dire che cos'è l'infezione? L'infezione eh, sono quei microorganismi, che siano batteri, che siano virus, eh, funghi, che comunque vanno a penetrare e ad entrare nel nostro organismo e quindi poi lì inizia un caos totale, un conflitto di intenti. <ride> e. Allora, quindi, l'invezione, riflettevo sull'invezione. L'invezione cosa può essere spiritualmente? Diciamo che ci possono essere tanti fattori, ma io mi voglio soffermare solamente su uno, che è il, quello, penso, più diffuso, il virus più diffuso, che è quello di usare male la nostra lingua. Quindi noi, molte volte, purtroppo, parliamo male e non ci rendiamo conto che ehm, esce dalla nostra bocca una maldicenza una maledizione, parlare male. E questa cosa, che cosa procura? E Gesù nel, nella, nei suoi passi, comunque in tutta la parola di Dio, eh, ci avvisa tante volte, ci mette in guardia di come usare bene la, la nostra lingua, perché essa diventa un'arma. E lo sapete cosa produce? Delle ferite emotive. Delle grandi eh, ferite. Ora, dobbiamo eh, intanto realizzare e capire che la ferita è qualcosa che avviene in un modo automatico. Non ne possiamo fare a meno. È qualcosa inevitabile, che tipo ingestibile, quindi che viene fuori. In qualsiasi settore della nostra vita, che sia a livello familiare, che sia in amicizia, che sia nella Chiesa, in, un, in, in ogni situazione che noi ci, eh, ci ritroviamo, dobbiamo realizzare che la ferita è inevitabile. Però essere, rimanere nella ferita, è una scelta. Rimanere nella ferita eh, è quindi una scelta che noi dobbiamo prendere. Quindi, eh, riflettevo su una cosa, ironicamente pensavo, eh, se noi abbiamo una ferita fisica, chissà perché prendiamo subito tutti i provvedimenti. Facilmente troviamo delle soluzioni, ci fidiamo dal medico, ci fidiamo delle medicine e quindi subito eh, ci lasciamo guarire velocemente. Ma quando si parla di una ferita, emotiva, che ci ha toccato dentro, e chissà perché perdiamo tempo e ci focalizziamo più sul problema che sulla soluzione. Ora, noi sappiamo che per ogni problema del nostro corpo c'è un medico specializzato. Se abbiamo un problema dal, eh, di dente, andiamo dal dentista. Se abbiamo un problema alla pelle, andiamo dal dermatologo. Ma se abbiamo un problema dell'anima, a chi ci rivolgiamo? Chi è questo medico specializzato? Chi? Io. Gesù. Quindi abbiamo noi, per chi non lo sa e chi sta ascoltando, abbiamo un medico divino che si chiama Gesù Cristo, sì perché lui già ha pagato per noi su quella croce, ha versato il suo sangue e ha pagato per le nostre lividure, per i nostri eh, torti. Lui ha già pagato. Quindi togliamoci dalla mente se pensiamo che è la religione che può guarirci. Togliamoci dalla mente se io come persona posso guarire. O Posso, posso attuare una guarigione o posso guarire. Io da, da sola non posso far niente. Ma l'unico che può guarirci è Gesù Cristo. Lui è il nostro medico divino. Amen. Amen. Siete d'accordo? Ok, allora in merito a questo vi voglio leggere dei passi. Salmo 147, 3. Egli guarisce quelli che hanno il cuore rotto e fascia le loro ferite. Salmo 107, al verso 12. Per cui egli abbatté il cuor loro con affanni e si caddero e non vi fu alcuno che li soccorse, quindi nessuno che li soccorse, ma nella loro avversità gridarono all'Eterno ed egli li salvò dalle loro angosce. Matteo 9,12 Gesù disse non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati perché io non sono venuto per chiamare al rabbedimento i giusti ma i peccatori. Okay? quindi c'è una buona notizia per tutti che anche che ti trovi in quella situazione Dio può guarirti e ha una cura speciale per te specifica per te già ce l'ha basta che tu vai da Lui e Lui te la darà ora io mm, vi voglio porre una domanda vuoi guarire? Bene. questa domanda non ve la pongo io è qualcosa che Gesù ha detto e ora lo andiamo a leggere dove? E vi voglio parlare di tre tipi di ferite. Quando il Signore mi ha messo questo brano nel cuore, cioè questo motivo della predicazione, cioè la ferita, mi ha messo nel cuore tre brani. Il primo si trova in Giovanni 5, al verso 5, e dice «C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse «Vuoi essere guarito?» L'infermo gli rispose «Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata e mentre io vado un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E l'uomo fu guarito all'istante. Allora, quindi, questo è il eh, primo caso che vi voglio eh, proporre. Intanto, quindi, Gesù cosa gli disse? «Vuoi guarire?» Allora, lui si trovava in uno stato ormai, capite, da 38 anni, con quel problema. Quel problema, secondo me, era diventato parte della sua identità. Forse ormai era in uno stato di senza speranza. E quando Gesù gli disse, vuoi guarire, lui cosa ha risposto? Ma non c'è nessuno che si prende cura di me, in poche parole, gli ha detto. Quindi che ci posso fare se non c'è nessuno che si prende cura di me? Quindi era una persona molto rassegnata e anche piena di mh, vittimismo, si può dire, <ride> autocommiserazione. E, e Gesù cosa gli disse? Dal momento in cui lui gli ha, de ha detto sì, voglio guarire, Gesù gli disse alzati gioco, cammina, prendi il tuo lettuccio e va. Così l'ho vista io come cosa. Secondo me è stato brusco <ride> lì per lì. Non ci ha Gioia mia, vieni, che ti mi prendo io cura di te. Gli ha detto pure, è proprio così, in un modo, proprio uno scossone. E allora ho pensato che molte volte noi abbiamo bisogno di essere presi così, abbiamo bisogno di essere scossi e nello stesso tempo questa autorità che esce da noi, che è uscito da Gesù, che cosa ha prodotto in quell'uomo? Positività, fede, ha messo in atto la fede, perché quell'uomo poi ha obbedito ed è stato guarito. Quindi noi dobbiamo, in questo primo brano Gesù ci insegna che anche noi dobbiamo approcciarci in questo modo. Intanto accettare quando Gesù viene da noi e ne dice alzati e vedi in soccaffare. E nello stesso tempo eh, noi dobbiamo anche essere così, dobbiamo capire chi abbiamo davanti perché per molte persone il fatto che noi gli diciamo oh gioia mia non va bene. Molte persone hanno bisogno di essere così scossi, come quest'uomo aveva bisogno di essere scosso. E poi ho riflettuto su un'altra cosa, che quest'uomo in effetti era veramente preso di vittimismo ormai. Perché se leggete tutto il brano, in nessun, in nessun momento lui chiede aiuto a qualcuno. Non c'è un momento che lui dice, aiutatemi, sono qua, portatemi là. Non c'è, io leggendolo non l'ho visto questo momento. Quindi molte volte noi ci troviamo in una, situa in una situazione eh, particolare e per tanto tempo, quindi per 38 anni, per lunghi anni, per il fatto che non abbiamo quell'umiltà anche di chiedere aiuto, o la vergogna, metteteci quello che volete, ma quest'uomo nella realtà non ha chiesto mai aiuto. Dobbiamo pensare che non siamo solo noi che abbiamo bisogno, ognuno guarda il proprio problema, ma non ci rendiamo conto che c'è un'umanità che ha problemi. Quindi è normale che quando si agitavano le acque, già era a ci arrivava prima, quindi ognuno pensava a sé. Dobbiamo essere noi che se siamo in uno stato di bisogno, dobbiamo chiedere aiuto. Ok, quindi in questo primo brano, ma tu hai chiesto aiuto. <ride> vuoi guarire? Eh, quindi noi possiamo uscire da questo stato di paralisi. Dobbiamo quindi chiedere aiuto e nello stesso tempo accettare quando qualcuno bruscamente viene e ci dice basta, svegliati, reagisci. Allora il secondo mh, punto no non ho finito c'è un'altra cosa, al verso, saltando un po', al verso 14, Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse, ecco, tu sei stato guarito, non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. Però, ma Gesù l'ha ferito secondo me in quel momento, nel senso che gli ha detto, io ti ho guarito. Vedete non beccare più, perché in un certo senso, io, io, questo, è quello che leggiamo, non beccare più, perché sennò ti succede di peggio. Quindi quell'uomo, secondo me, io almeno l'ho pensato così, e ha detto, mi, mi ha guarito, ma che sta pensando, che io mi sono trovata in quella situazione per colpa mia? Capite cosa intendo? Perché, perché Gesù gli dice, ecco, tu sei stato guarito, non beccare più, affinché non ti avvenga di peggio. Quindi significa che Dio non ci condanna, partiamo da questo presupposto, però nello stesso tempo sta evidenziando un problema che c'è. Quindi ci dice non peccare più perché ti può succedere di peggio. Sei in uno stato di grazia, ti trovi in uno stato di grazia ora, ti trovi in uno stato di benessere, guarda a quello che fai, ok? Quindi in quel momento, secondo me, Gesù lo ha ferito, ma non lo ha ferito per condannarlo, lo ha ferito per eh, dirgli rimani in questa grazia che ora hai, non tornare indietro. Seconda, secondo episodio. Andiamo sempre in Giovanni e al capitolo 8, la donna adultera. Il verso, eh, partiamo dal verso 3, e dice Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio e postalo nel mezzo, dissero a Gesù Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio. Ora nella legge di Mosè non sta scritto che chi, chi commette tale peccato bisogna lapidarla. Il brano lo conoscete. Quindi bisogna lapidarla. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno preso questa donna, l'hanno messa tipo: immaginatevi, in una bella piazza al centro, e ha cominciato a renderla. Cosa hai detto? Un pubblico, Un pubblico spettacolo, ci sta. Quindi inizia così la vergogna: l'hanno schernita, l'hanno eh, derisa, oltraggiata e non solo. Volevano metterla a morte condannandola alla, alla morte, perché di questo si, eh, si trattava. Ora Gesù. In questa situazione, come ha risposto? Chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Ora noi, qual è la nostra attitudine? Verso coloro che sbagliano. Noi, non, non, non sta a noi condannare le persone e ferirle per portarle alla morte. Perché continuando, che cosa dice? Questi uomini si sono fatti un esame di coscienza e hanno detto la loro anima gridava e nessuno si è fatto avanti, anzi si sono tirati indietro dal loro gesto che volevano fare. Quando Gesù si è trovato solo con questa donna, cosa gli ha detto? Chi ti condanna? Chi ti ha condannato? E lei ha risposto nessuno, e fa neanche io ti condanno, però va e non peccare più. Quindi il problema c'è, la donna è stata nel peccato, Gesù ha portato avanti che c'era un problema perché gli ha detto: Ora va e non peccare più perché il peccato c'è stato. Ora vi voglio far riflettere su una cosa. Che ehm, tutti possiamo sbagliare, chi più chi meno, e chi un problema più evidente, chi meno ehm, evidente, ma dobbiamo stare attenti che il nostro giudizio non porta le persone a una condanna che li porta alla morte, perché noi possiamo evidenziare i problemi delle persone, ma dobbiamo dare delle soluzioni. Portiamo avanti un problema per dare una soluzione pratica, per dare la possibilità di cambiare, come ha fatto Gesù. Quindi, sì, Gesù l'ha ferita, né che gli ha detto eh, va bene, vai, vai così. Gli ha detto vai, non peccare più. Quindi, gli sta dando una possibilità di cambiare. Ora, vi voglio leggere, in merito a questo, vi voglio leggere un brano che si trova in Esodo, al capitolo 20 dove dice io sono l'eterno il tuo dio che ti ha fatto uscire dal paese d'egitto dalla casa di schiavitù non avrai altri dei davanti a me non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sottoterra non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai perché io l'eterno il tuo dio sono un dio geloso allora qua parliamo pure di adulterio perché chi non adora il Signore in spirito e verità e va cercando e, e chi adora il Signore dietro queste cose diventa un religioso adultero parliamo della stessa cosa di prostituzione e adulterio quindi quando anche noi ci, appre ci apprestiamo a giudicare le persone dobbiamo vedere la nostra condizione perché certi peccati sono visibili a tutti altri peccati non sono visibili a tutti ma Dio li vede e chi ci condanna veramente è lui. Da lui non possiamo scampare. Noi possiamo ricevere dall'uomo un giudizio, ma chi condanna e sceglie la nostra sorte è Dio. Quindi bisogna, eh, in questo caso, e attraverso questo brano, possiamo capire che bisogna praticare la fede e non la religione, perché se no anche noi diventiamo adulteri agli occhi di, di Dio e che i nostri giudizi devono essere giudizi che portano eh, positività alle persone che danno soluzione alle persone il terzo punto è la terza ferita la leggiamo sempre in Giovanni perché tutti i brani che il Signore mi ha messo sono tutti in Giovanni al capitolo 21 al capitolo 21 al verso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 Allora, Pietro si è sentito ferito, si è rattristato. Quando Gesù continuò a, insi a insistere sul fatto che se lui amava veramente il Signore, eh, si è rattristato. Voi come la traducete la cosa? Rattristato che cos'è? S'offende chiaramente, ma. Si è offeso. Ora, secondo voi Gesù lì che gli voleva fare pesa pesare il fatto che l'ha rinnegato tre volte? Veramente lì ci vogliamo fermare, solo lì ci vogliamo fermare come a dire ti ricordo che tu mi hai, eh, mi hai tradito per tre volte, mi hai rinnegato e quindi io per tre volte ti ripeto la stessa cosa. Intanto non possiamo mettere in dubbio che Gesù amava tantissimo Pietro. E quindi sicuramente le intenzioni di Gesù non erano quello di ferirlo per distruggerlo. Ma sì, ha provocato una ferita, sicuramente l'ha provocata. Perché questo dice di, di Pietro, è inevitabile, e, ma sicuramente lo voleva spronare, perché gli ha dato una carica importantissima, su di, lui, su di lui ha fondato la sua chiesa, il suo proseguo è stato tramite Pietro, Paolo, fondamenti cristiani che sono arrivati a noi, quindi eh, non possiamo mettere in discussione questo, l'amore di Gesù per Pietro, gli stava dicendo solamente porta avanti quello che ti ho messo nelle mani. Mi raccomando, non perdere di vista. C'era uno sprono in quel momento, non è un accuso o una condanna. Quindi io vi dico una cosa, ci sono delle ferite che noi dobbiamo accettare nella nostra vita. Perché non sono ferite che ci portano alla distruzione, ma sono ferite che ci portano ad alti livelli e ci vogliono fare salire di qualità. È vero, ci sono ferite che arrivano per distruggerci ma questi arrivano da persone che sono deboli e manovrate dal nemico. Ma noi non possiamo mettere in discussione quello che siamo noi qua. Se la correzione mi viene data da una tanina o mi viene data dal pastore. Perché noi sappiamo che la parola di Dio ha una doppia funzionalità. La prima ferisce, la seconda porta cura e guarigione. Sto dicendo una fesseria? No. Lo leggiamo, no? È nella parola di Dio. Quindi... Io vi dico questo, dobbiamo discernere da chi arriva la ferita, dobbiamo discernere quindi da chi arriva e con quale attitudine lo sta facendo, perché Gesù stesso ha ferito più di una volta, ma non l'ha fatto per condannare, l'ha fatto per spronare, per portare guarigione, per portare un riscatto, quindi per eh, guarire il paralitico, per riscattare la donna adultera è per dare un, um, un premio più grande nelle mani di, di Pietro. E, ora, noi intanto dobbiamo comprendere che il progetto di Dio, la visione di Dio, è nel corpo di Cristo, giusto? Quindi se noi vogliamo camminare da soli, noi non funzioneremo. Perché è una cosa tipo matematica, ecco, così è il piano di Dio. È qualcosa che funziona così nel corpo di Cristo. È la stessa cosa che tu vuoi vivere, ma senza cibo e senza bevanda. Ce la puoi fare per alcuni giorni, sicuramente, uno due giorni e così via. Poi inizierà che ti indebolirai, fino a che morirai. Quella sarà la, la sorte. Quindi, dove, come vi dicevo all'inizio, la ferita è inevitabile è qualcosa che avviene. Anche io ferisco mia figlia, e vi parlo di mia figlia, perché quando c'è qualcosa che non mi piace, c'è qualcosa irrefrenabile dentro di me che mi porta a ferirla, ma per scuoterla, per farla migliorare, per portarla a un livello superiore, perché io pretendo da mia figlia. E così è la visione di Dio su di noi, e così è la visione dei pastori su di noi, così è la visione anche di un fratello su di me, quando mi corregge. E, e certo che anche mia figlia mi ferisce quando mi dice che preferisce a suo padre a me Le pare cose io pure vengo ferita ed è piccola e ha già questo potere e, quindi andiamo al succo della situazione e noi siamo stati feriti amen? amen non è una cosa bella però amen abbiamo ferito quindi dal momento in cui noi sappiamo cosa si prova in entrambe le situazioni, dobbiamo essere anche più pazienti e più tolleranti. E non solo, dobbiamo anche avere un pensiero positivo quando anche qualcuno ci dice qualcosa di brutto lì per lì. Perché in effetti non è bello. Cioè, se voi mi dite, è facile. No, non è facile, Carone, che ci possiamo prendere in giro. Non è facile ingoiare una ferita. Però vi voglio dire una cosa, noi ce la dobbiamo fare e noi lo dobbiamo fare perché siamo figli di Dio e come tali dobbiamo prendere esempio da Gesù Cristo e lo andiamo a leggere in Isaia 43, 25 Io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati e ancora in Luca 23,34 dice e Gesù diceva padre perdona loro perché non sanno quello che fanno perché non sanno quello che dicono quindi Gesù l'ha fatto l'ha fatto con noi certo che quando noi sbagliamo andiamo a bussare al cuore di Gesù a dire Gesù perdonami fa che quella persona mi perdona vogliamo ricevere subito il, il perdono e così dobbiamo essere anche noi nei confronti di, di chi ci ama poi del resto. Di chi ci ama. Dobbiamo eh, veramente fidarci l'uno dell'altro. Ora, io vi voglio fare di nuovo la stessa domanda che Gesù ha fatto al paralitico. Vuoi guarire? Amen. E non solo, io con eh, entusiasmo vi, vi dico questo, che Dio tutte le volte che noi chiediamo aiuto ci guarisce, ci libera questa è una certezza questa è veramente una certezza e non solo lui ci porta ehm, quella liberazione ma ci usa poi potentemente allora se tu vuoi essere usato potentemente cosa devi fare? devi essere guarito devi essere guarito allora io ti dico alzati alzati <ride> <ride> prontezza per ricevere la guarigione Alzati, apri il tuo cuore e prega. E ora, con questa prontezza, senza pensarci più di tanto, vorrei un volontario, subito, veloce, per la preghiera. Volontario, veloce! Un, due, tre! Un, due, tre! Allora, siccome i maschi si sentono messi da parte e comunque <ride> pensano che noi portiamo avanti la donna, anche un maschietto io lo accetto, <ride> Grazie Signore Gesù per questo giorno grazie per la parola che ci ha dato oggi tramite la nostra sorella Ivana Signore grazie per questa chiesa, grazie per tutti i membri di questa chiesa Signore Gesù ti prego di stendere la tua mano potente su tutti noi Signore grazie per la forza che ci dai ogni giorno Signore Gesù per come ci fai andare avanti e come ci fai capire sempre la tua parola Signore senti la tua mano potente su questa chiesa Signore voglio benedire ogni membro di questa famiglia Signore Gesù questa famiglia che mi ha fatto conoscere che mi ha dato Signore benedicili uno per uno Signore Gesù e benedici tutti i loro cari Signore benedetto e santo sei Ogni lode e gloria va a te, Signore Gesù. Amen.